Chi crede in Gesù conosce il Padre. Cristo è risorto, buona giornata cari amici. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni in questa quinta settimana di Quaresima. Capitolo 10, dal versetto 31 al 42. In quel tempo i giudei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 ci sta comunicando qualcosa di davvero importante, qualcosa di forte. I giudei dicono noi non ti vogliamo lapidare per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ecco che con questo episodio, con questo brano, già stiamo entrando in un'ottica, nella settimana santa, della passione del Signore, del giudizio verso Gesù. Perché lo hanno voluto condannare? Non per le opere, non per quello che ha detto, non soltanto, ma perché lui si faceva Dio. Quanto è importante questa affermazione portarla da un'accusa fatta a Gesù, trasformarla ad una professione di fede da parte nostra. Cioè, Dio si è fatto uomo, caro amico, cara amica, Dio si è fatto uomo per te. Questa è la bella notizia di oggi. Noi non lo abbiamo visto perché sono passati duemila anni, ma i Suoi testimoni, coloro che hanno incontrato e sperimentato la Sua presenza, ce lo dicono qui in questo Vangelo, ce lo hanno trasmesso evangelizzando. Dio ci ha tanto amato, dice il Vangelo di Giovanni al capitolo terzo, da mandare il Suo Figlio qui. Nel nostro aspetto, simile a noi, nella carne umana, per amarci fino alla fine. Ecco allora che ciò che giudicano i giudei nei confronti di Gesù, questa aspra condanna, in realtà è la nostra professione di fede. Dio si è fatto uomo per noi. Amen? Quindi è un segno di amore. E nella prossima settimana lo vedremo ancora più attentamente quanto questo amore si è fatto carne ed è stato assunto sulla croce per ciascuno di noi. Un amore che si vede, un amore che parla, un amore che soffre ma risorge per noi. Poi Gesù dice... Se non credete a me, credete alle opere che compio, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Questa è un'altra bellissima professione da fare da parte nostra come cristiani, ma anche da sperimentare. In Gesù noi vediamo il Padre. Nelle opere di Gesù noi vediamo le opere del Padre nel modo di comportarsi di Gesù, noi vediamo come uno specchio in simmetria ciò che il Padre farebbe e fa e compie nella nostra vita. Quindi ecco perché oggi lo slogan che io vi voglio lasciare è proprio questo, chi crede in Gesù conosce il Padre. Allora è importante oggi credere in Gesù, è importante oggi vedere che Lui è stato davvero uomo, pur essendo Dio per noi, per manifestarci quanto il Padre ci ama. E allora invochiamo lo Spirito Santo e diciamogli pieni, Spirito Santo, nelle nostre vite. Donaci oggi di incontrare la persona di Gesù, che è stato un uomo per ciascuno di noi, un amico, un amico fedele, fedele fino alla morte. Spirito Santo, aiutami a conoscere sempre di più il Padre, perché io possa essere innamorato di Lui, perché io mi possa sempre più affezionare alla Sua misericordia, alla Sua bontà, che mi ha manifestato attraverso il Suo Figlio Gesù. Ti offro il mio cuore, Voglio essere trasformato dalla tua grazia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, crediamo in Gesù, Dio che si è fatto uomo e in Gesù conosceremo anche oggi il dono del Padre, questo Padre misericordioso, questo Padre che ci ama e vuole sempre di più per ciascuno di noi. Che il Signore vi benedica in questa giornata. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao.